ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi da fare da soli eh, nel nightclub ragazzi come state vedendo i requisiti per fare questo glitch quali sono allora il primo requisito ovviamente dovremo avere una lg retro custom io questo glitch ragazzi lo sto facendo nel b2 quindi non cominciate a domandarmi funziona nel B3, nel B4, se ce il B2 fatelo nel B2 e non scassate la minchia questo ve lo dico quindi i requisiti come ho già detto sono una LG Retro Custom e LG RH8 da sacrificare io questo glitch ragazzi l'ho fatto in maniera che potessero farlo anche quelli di xbox one perché mi sembra che tutti l'hanno presentato alla maniera playstation 4 e io l'ho voluto fare alla maniera unica cioè sia per il xbox one che per ps4 allora eh, andate in impostazioni mm, di Xbox One e mettete mira manuale ragazzi quindi dovete andare in mira scusate io qui mi sono perso un attimo nelle impostazioni e dovete mettere mira manuale quindi una volta che avete messo mira manuale ragazzi dovete andare in una community e prepararvi una un partecipa a sessione o in una community o in un amico che sta giocando in un'altra modalità di puntamento diversa dopodiché dovete venire qui ragazzi io lo faccio in questa maniera poi come l'avete visto in giro fatevelo voi come cazzo vi fare però non mi chiedete a me per altre cose ok se mi lo fate come lo faccio io me potete pure chiedere ma se lo fate in altri modi non mi chiedete andatelo a chiedere dove avete visto il video io quindi ragazzi sono nel garage 2 vado a selezionare il garage 3 eh? schiaccio x freccia su x quindi ragazzi, dovremo avere un caricamento infinito. Vedete, a me non è riuscito la prima volta. Quindi ritorno nel garage 2 e vado a schiacciare, come ho già detto, X freccia su X, ragazzi. Non X freccia insieme, no, X freccia su X. Ci mettiamo, siamo nel 2, ci mettiamo sul garage 3. E facciamo quel discorso ragazzi io ritorno sempre nel 2 perché io l'ho visto fatto così quindi non so se il founder è quello che l'ha fatto l'ha fatto così comunque io l'ho visto fatto così e lui ritorna sempre nel garage numero 2 quindi ritorniamo nel 2 ci posizioniamo sul 3 facciamo X freccia su X e a questo punto se tutto sarà andato bene avrete diciamo il giusto timing vi darà un caricamento infinito premete doppio tasto PS fate partecipa a sessione accettate il primo messaggio e schippate il secondo cancellate il secondo ragazzi e vi troverete nel garage esattamente come ci trovavamo nei glitch precedenti cioè senza mappa con il pallino azzurro e con l'auto da poter duplicare ragazzi come ho già detto ragazzi io l'ho fat fatto così perché comunque eh, l'ho visto fatto così poi che gli altri dicano premete X e freccia insieme premete tre volte su sono cazzi loro io lo faccio così ragazzi perché l'ho tradotto così eh, il glitch era eh, così mi sembra io l'ho preso da un francese da un certo Kenny poi ho visto anche video di Upshased qualcosa del genere e il video era così quindi ragazzi, allora una volta usciti dal vostro nightclub richiamate il centro operativo e andate al centro operativo potete salvare l'auto anche nel CEO ragazzi già come ho fatto vedere in precedenza quindi non continuate a chiedere sempre le solite minchiate perché dopo un po' mi fate rosicame, mi fate nervosì e prima o poi vi chiudo pure i commenti dal canale perché mi avete rotto il, bello il cazzo, insomma bello bello bello me l'avete rotto il cazzo. E... Entrate nel centro operativo mobile ragazzi che deve avere un veicolo dentro, io in questo caso avevo una LG Retro Custom però potete anche non averlo il veicolo. Oppure salvate nel palazzo del CEO che il palazzo del CEO deve avere un garage con un posto vuoto ragazzi. Entrate nel garage, entrate nell'officina, fate una piccola modifica e riportate la macchina oppure la lasciate lì. Se avete il CEO con tutti i posti vuoti, insomma, spero di essere stato abbastanza chiaro. Poi riguardate i video in precedenza. Se qualcuno mi segue eh, da parecchio, sa che comunque eh, queste sono cose già fatte. No, facciamo come la professoressa. Questo è un programma già passato, ragazzi sono cose già viste quindi è inutile stare lì a rivangare queste cose quindi rientriamo nel nostro garage e abbiamo il nostro clone ragazzi non dico che il glitch è semplicissimo perché non lo è ragazzi dovete sempre comunque trovare il timing o comunque eh, pigiare freccia su e x allo stesso al punto giusto diciamo quindi non è una cazzata non date retta a chi dice è facilissimo è facilissimo come al solito solo per far 4 vie perché non è facilissimo detto questo ragazzi vi lascio un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti oh,